Buonasera ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura. La cronaca, ancora una serata di tensione in piazza della Badia ad Arezzo, teatro in passato di diversi episodi di cronaca. Stavolta però la mala movida non c'entra, la serata si è conclusa con denunce e feriti. Ce ne parla Chiara Sadotti.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 e c'è stato un incidente lungo la ciclopista dell'Arno nella zona di Rassina una coppia stava percorrendo il tratto in bicicletta quando uno dei due ha perso il controllo ed è finito rovinosamente fuori dalla pista è scivolato lungo la scarpata rotolando per diversi metri ferito si è ritrovato proprio sull'argine del fiume immediatamente sono stati chiamati i soccorsi sul posto sono arrivati i sanitari dell'emergenza urgenza e i vigilanti L'uomo è stato raggiunto grazie all'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno recuperato con tecniche SAF, Speleo Alpino Fluviale e insieme agli operatori del 118 lo hanno sistemato sulla barella e trasportato fino all'elicottero Pegaso, poi è stato trasferito all'ospedale Lescotte di Siena. C'è stato un incidente ieri sera alle 23.45 eh, avvenuto lungo la autostrada A1 direzione sud in prossimità dell'uscita di Monte San Savino. Un auto articolato che trasportava generi alimentari si è ribaltato sul muro spartitraffico invadendo parzialmente anche la carreggiata in direzione nord. Il conducente... Di 23 anni è stato preso in carico dai sanitari del 118 e trasportato in codice 2 al San Donato di Arezzo, sul posto la polizia stradale, la croce bianca di Monte San Savino, la pubblica assistenza di Foiano e i vigili del fuoco. E ieri ad Arezzo l'ormai ex presidente dell'Inps per parlare di pensioni nel corso di un incontro organizzato da Acli. Aumentare le opportunità di lavoro per giovani e donne, questo è l'indirizzo di Tridico per il futuro del nostro paese. Greta Settimelli.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 Adesso spostiamoci in Casentino dove i carabinieri di Subiano, accompagnati dal sindaco Ilaria Maggini hanno restituito ad un 79enne del posto alcuni gioielli in oro che due truffatori le avevano sottratto il 27 marzo scorso. Un uomo spacciandosi quale appartenente alle forze di polizia aveva telefonato alla donna comunicandole che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e per evitare la carcerazione era necessario pagargli l'avvocato. Il, il complice poco dopo si era presentato dalla donna chiedendole una cauzione di 4.000 euro. L'anziana colpita dalla notizia ricevuta consegnò Monili per un valore di circa 2.000 euro. Grazie alla velocità della denuncia e al coordinamento della centrale operativa dei carabinieri uno dei due truffatori, un uomo di origine campana, è stato individuato e fermato nella stessa mattinata dai carabinieri di Pontassieve mentre si dirige verso nord, è stato denunciato per truffa aggravata in concorso e sostituzione di persona oggi la restituzione dei monili alla legittima proprietaria e ancora a cronaca gli agenti della volante di Montevarchi sono intervenuti nel centro storico della città dove era stata segnalata la presenza all'interno di un'autovettura di tre persone sospette. Giunti sul posto i poliziotti hanno identificato e denunciato tre giovani intenti a fare uso di sostanze stupefacenti ed una di loro è stata anche ritirata la patente di guida. All'interno del supermercato di Via dell'Oleandro invece gli agenti sono stati allertati per il furto di uno zaino lasciato sul carrello della spesa. I poliziotti hanno rapidamente intercettato le due autrici del furto che peraltro avevano già precedenti penali della stessa natura e riconsegnato il maltolto al legittimo proprietario. Ed hanno fatto molto discutere e anche creato reazioni a catena le dichiarazioni del Presidente della Regione, Eugenio Gianni, sulla stazione di Rigutino come ideale collocazione della stazione dell'alta velocità medio Etruria. Sull'argomento interviene anche il segretario del comitato stazione alta velocità di Arezzo, Domenico Alberti, in una puntata della nostra trasmissione Coffee Time. Ne sentiamo un estratto. Poi questa sera alle 21 va in onda l'intervista integrale. Vediamo. La scelta, la dichiarazione del presidente Gianni è frutto di un accordo tra l'altro maturato in seno ad una concertazione tra le due regioni, quella toscana e quella umbria, passato al vaglio dei due consigli regionali fin dal 2014 e scritto nel piano regionale dei trasporti. Già il bivio ferroviario Arezzo Sud era il frutto di un audace studio portato avanti dall'allora Assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli eh, che eh, per il tramite dell'ufficio studi di ben tre Atenei italiani aveva individuato non per scelte politiche ma per comparazioni tecnico-oggettive molto puntuali e rispondenti ai presupposti che oggi più di ieri la mobilità sostenibile anche in termini di Redditività, sostenibilità economico-finanziaria, bacini di utenza, impatto ambientale, sostenibilità anche nel eh, più ampio margine della neutralità carbonica richiedono. Quindi eh, di fatto se Arezzo avesse e o intendesse maturare scelte campanitistiche ben potrebbe dire avviciniamola addirittura in aderenza al territorio cittadino e quindi San Giuliano indicatore battifolle così non è stato perché eh, gli studi rigorosi oggettivi al vaglio anche del sindaco eh, della città capoluogo l'ingegnere Alessandro Ghinelli lo hanno portato a ritenere oggettiva, fondata mm. e soddisfattiva perfino delle stanze della Umbria non soltanto la Perugina in realtà, perché deve tenersi conto anche dell'Alta Valle del Tevere, della Valtiberina, delle Vallate Aretine, così eh, risultò, ma ripeto, dallo studio tecnico eh, molto rigoroso e oggettivo, eh, questa, questo bivio ferroviario Arezzo Sud. Non è un caso del resto, eh, guardando anche il territorio di Siena, oggetto di contesa, che Arezzo annovera tra le sue potenziali ma reali anche condizioni eh, la linea direttissima, linea che purtroppo nemmeno l'ambisce né la città di Siena né tantomeno quella di Perugia. Quindi non si capisce il motivo eh, così eh, portato in astratto e dalla eh, governatrice Tesei con il suo assessore ai trasporti regionale, Melasecche, né... Ancora meno quella della, eh, del sindaco Luciano Meoni, il fissarsi su questo criterio del confine. E dopo due anni di sperimentazione, Goccia Verde è pronto per entrare sul mercato e distinguere i prodotti agroalimentari che nascono facendo un uso sostenibile dell'acqua. A presentarla il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Chiara Sadotti.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 e aree anche climatizzate, quindi diciamo che il nostro museo sta salendo anche in termini numerici. Tantissimi visitatori e siamo molto soddisfatti. E Restiamo a Cortona dove domani nel centro storico ci sarà una giornata all'insegna dei fiori, del rame e degli esemplari di Porsche. Dopo il rinvio della scorsa settimana, vivaisti e artigiani sono pronti a trasformare i giardini di Piazza Garibaldi e Repubblica e Signorelli, mentre al parterre saranno di scena oltre 60 Porsche. Cortona in Fiore è una fiera organizzata dall'amministrazione comunale Confesercenti a cui si associa il mercato del rame grazie alla collaborazione del Consiglio dei Terzieri. Espostiamoci a Lucignano, pomeriggio di festa ieri in città dove è stata inaugurata la nuova area inclusiva dei giardini pubblici di Lucignano, uno spazio giochi adatto a tutti i bambini senza distinzione di sorta. Il progetto ha intercettato fondi ministeriali ed europei gestiti dalla regione toscana con il prezioso e decisivo contributo di Avis Lucignano. E restiamo a Lucignano perché la città saluta il maresciallo Franco Monnanni, effettivo alla stazione della cittadina della Valdichiana, che dopo anni di onorata carriera va in pensione. Il maresciallo è stato salutato nella sala consigliare dal sindaco Roberta Casini e dal capitano della compagnia Carabinieri di Cortona, il capitano Antonio De Santis. Nell'occasione è stato anche dato il benvenuto al carabiniere Stella Isabella, neo arrivata alla stazione Carabinieri di Lucignano. E adesso torniamo ad Arezzo perché l'edizione di maggio della Fiera Antiquaria si arricchisce con il Dandy Days, maestri d'eleganza per le vie del centro, un raduno dedicato alla bellezza e allo stile. Il servizio. Quest'anno ci sono tante persone nuove che sono venute addirittura da Montpellier, dal, dal Belgio, dall'Olanda e poi tanti italiani dal, dal sud e dalla profonda Sicilia a arrivare fino a Udine. Barbe definite, baffi eleganti, cappelli a cilindro, coppole ed abiti eleganti: insomma, tutto ciò che non può mancare ad un gentleman moderno. Ad Arezzo è così tornato il tradizionale appuntamento con i Dandy Days. Torna anche la collaborazione con casa Tevenin. I fondi vanno a casa Tevenin per quest'anno per ristrutturare le, le, la casa dei, dei neomaggiorenni. L'anno scorso il contributo abbiamo comprato un pulmino per i ragazzi e è stata una grande soddisfazione. Un appuntamento come sempre in concomitanza con la Fiera Antiquaria, scenario perfetto per celebrare l'eleganza. Lungo le vie del centro storico aretino infine è possibile immergersi anche nelle affascinanti atmosfere vintage. Si va da grandi marche che i visitatori possono trovare come a cose anche molto più semplici ma sempre nell'ottica del vintage, nell'ottica del buon gusto e di espositori che ormai vengono sia da Roma che da Reggio Emilia, da varie parti d'Italia. Vedo che sempre più ragazzi molto giovani Um, si innamorano delle, del vintage e cominciano a riscoprire uno stile proprio invece di essere uguali a tutti, che è una cosa bellissima, um, è molto personale. E domani l'ingresso a Casa Bruschi sarà gratuito come tutti i musei del gruppo Intesa San Paolo in linea con quanto stabilito dal Ministero della Cultura per la prima domenica del mese. Sarà possibile visitare la collezione del noto antiquario e la mostra alla sottilità dell'area, Arezzo e il suo territorio negli archivi alinari. Alle ore 18 è in programma anche il terzo appuntamento della diciottesima stagione concertistica internazionale organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi che avrà come protagonista il flautista italiano Alberto Navarra. Suonerà insieme alla pianista Martina Consonni un repertorio con musiche di Mozart, Pollack, Martien e Frank.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 ormai come da tempo al servizio di cure domiciliari oncologiche, il servizio scudo che è veramente un servizio apprezzato e totalmente gratuito per chi lo riceve. E adesso passiamo alla pagina sportiva, ultimo atto del campionato, l'Arezzo a Poggi Bonzi con la serie C già in tasca. Ascoltiamo mister Indiani alla vigilia della partita. No, ho filato via velocissima, velocissima, con tutte le note belle filano via velocissime davvero molto velocissime. Eh, ripensando allo stato d'animo che aveva quando iniziò questo campionato eh, che cosa è cambiato di più al di là del fatto che l'arezzo l'ha vinto e non è un cambiamento da poco ma è... io speravo ecco <ride> venendo qua speravo che venisse fuori un'annata così eh, però è chiaro la certezza la certezza non c'è mai specie quando poi misero il, Livorno, il nostro girone. No? Uno pensa, diceva, una realtà come te, può fare, insomma, ti può dare fastidio. Però poi, ecco, poi, poi però è andato tutto liscio. È cambiato, ripeto, è cambiato, più o meno era come speravo fosse succedesse ed è successo. Eh, riguardo la partita di domani le chiedo se ci sono giocatori indisponibili oltre a Gaddini immagino Poggesi che già sapevamo. Gaddini e Poggesi credo proprio abbiamo finito la stagione altri sì ci, ci sono degli acciacchi, degli acciacchi vari e, è chiaro vogliamo vedere se arriviamo nel miglior modo possibile alla prima partita della Cusco Alcuni con, con acciacchetti, certamente non li rischiamo. Poi Giubonzi è il miglior attacco del campionato, da un terzo posto che potrebbe diventare secondo, ma insomma c'è anche il Gavorrano dietro. Eh, insomma, domani sarà una partita eh, che loro giocheranno con lo spirito da tre punti. Insomma, Larezzo anche perdere di nuovo forse non sarebbe il massimo della vita. Visto. Ma... È... <ride> È chiaro che come abbiamo un noi, l'annata, la rosa, l'utilizzo, eh, io credo sia obbligatorio far giocare quelli che hanno giocato meno durante l'anno perché sono stati determinanti. Io faccio vincere il campionato, compreso tipo Carduini, ecco, che in campionato aveva fatto 45 minuti, forse 60, però nell'allenamento la stiamo portando con gli altri. Amici, che è fondamentale. Io credo che per forza. Andava fatti giocare quelli. È chiaro se li fa giocare tutti insieme, eh, con, con altri eh, con più minutaggio e magari eh, aveva andato tutto, eh, tornano anche le sconfitte. Ma, ma questo assolutamente non inficia niente. Eh, e continua a dire eh, questa che ho già detto altre volte e a ripetere. Eh, non mi diventerà mai una colpa per vinti il campionato in tre giornali prima, eh. sembra aperto. Eh, se no mi <ride> chiedo invece mister se questa pull scudetto eh, può diventare veramente un obiettivo o se anche quella poi è subordinata anche alla condizione psicofisica con cui ci arriverà la squadra è chiaro la società ci tiene e noi faremo il massimo per, per farlo però sono partite io l'ho già fatta altre volte l'anno scorso tra l'altro andavo a vedere anche la finale la fece lappoggi Ponzi. io credo era una partita scapola, contra, scapola a 40 gradi un ritmo sono partite, però è chiaro, eh, cercheremo di fare il nostro meglio, quello e sarà il nostro meglio attuale. Continuo, ripeto, come ho detto prima, no? eh, eh, preferiamo non far giocare in campionato alcuni mezzo e mezzi e mezzi per poterli magari avere a disposizione eh, nella fuscodetto. Solamente questo credo è che determini. Cioè, che cosa riteniamo più importante noi a questo punto? Anche perché le manca quel tricolore dilettante, mister, ha no? no, da, da no, ah, già, no, eh, già vinto anche eh, quello? ha già vinto anche quello. E questa me la sfuggita, ha sfuggito, <ride> vinto anche quello. Errore, errore, <ride> errore. Con la massese, 2003-2004. Finale di Coppa campionato e scudetto. In finale il Manfredone ha Orvieto. Allora sarebbe il bis, sarebbe. Sarebbe il bis, sì, perché quello l'ho già vinto. <ride> E Torneranno in campo anche le ragazze dell'Arezzo. Dopo quattro successi consecutivi, la CF Arezzo riceve in casa il Cittadella terzo in classifica. Le ragazze di Mister Testini, dopo le convincenti vittorie contro Chievo, Sassari-Torres, Trento e Tavagnacco, sono alla ricerca del quinto risultato utile che le ha